Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi volevo solo farvi vedere, per chi ha poca dimestichezza ovviamente se fate le semine da un po' di anni questo video vi è inutile, lo saprete sicuramente fare, su come diradare le piantine nate troppo fitte dai semi. Abbiamo fatto la semina a spaglio come in questo caso qui, abbiamo un sacco di piantine proprio tante e allora cerchiamo di salvarne il più possibile trapiantandole una a una nel suo vasetto. Ovviamente qua sono pochi, poi dovrò continuare il lavoro da solo perché sennò è tedioso, non ve lo faccio neanche vedere. Possiamo usare questi vasetti qua, possiamo usare questi di recupero. Possiamo usare quelli di polistirolo, ma quelli di polistirolo generalmente sono più piccoli, quindi vanno bene soltanto per la prima semina. Un un semino per ogni foro quindi la cosa migliore però se seminate a sbaglio vi trovate in questa situazione qui ora non so se avevate visto il video dei pomodori di come li districavo uno dall'altro comunque vediamo un attimino queste sono delle fragole che avevo seminato io se non sbaglio a febbraio marzo sono già in fiore guardate queste volevo, vorrei metterle a dimora nell'orto ad agosto però nel frattempo volevo dire dire darle io ovviamente direi solo quelle più grandi, però per farvi vedere un attimino come faccio per quelle piccoline, il discorso è semplice, tiro via quanto più profondamente possibile una porzione di terreno, sento già le radici che si rompono, meno se ne rompono e meglio è, ovviamente. Poi con molta delicatezza, cerco di non strappare ma di sfilare le radici, avete visto, Guarda come sono, guardate come sono in profondità. Dopodiché cerco di prendere una o due piantine che vengono via da sole praticamente senza stressare ulteriormente le, le radici. A quel punto il discorso è molto semplice. È un lavoro un po' di fino, eh? bisogna lavorare un po' con delicatezza, fermarsi di pazienza. Ecco, separarle delicatamente, senza tirare, ma ascoltare un attimino le radici. Ecco, così io non le sto strappando, le sto districando, diverso. Ovviamente qualcuna morirà, eh, ve lo dico subito queste ho preso le più piccole apposta per farvi vedere la delicatezza dell'operazione altrimenti avrei preso quelle più grandi queste sono quattro piantine tutte insieme ora se provo a separare le radici qualcuna la faccio morire di sicuro allora faccio così le tengo tutte e quattro e avrò tempo poi per diradarle premo un po' la terra ai i lati copro ovviamente le radici queste poi andranno innaffiate delicatamente e tenute in zona d'ombra per qualche giorno questo genere di video qui sono ovviamente indirizzati a chi come me fino a 2-3 anni fa non aveva idea proprio di cosa fare se voi siete pratici di orto come vi dicevo passate oltre, non è un video che vi può insegnare qualcosa di nuovo, ecco, è qualcosa di ripetitivo che voi conoscete. Però per chi non lo sa fare ecco, potrebbe essere uno spunto, un aiuto. Questo è il terriccio buono da semina. Sappiate che il terriccio da semina ha un costo che va dai 6 agli 8 euro per 70 litri. Lo riconoscete perché è molto farinoso, vedete? È una torba più che altro. Se voi prendete il terriccio universale, magari quello economico dei centri commerciali, dentro trovate i pezzi di legno ancora che si devono decomporre. È un'altra cosa, quella. Eh? Lì userei i guanti. Guardate che radici! Ecco, cerco di separare il più possibile. Tolgo la terra in eccesso che non mi serve, perché tanto ce l'ho. Le radici ovviamente dobbiamo cercare di mettere più al fondo possibile. Dopo il trapianto, anche se diamo l'acqua, per qualche giorno saranno moge, soffriranno un po'. Quindi non vi dovete preoccupare come vi dicevo qualcuno probabilmente morirà quelle più grandi invece è un po' più facile faccio un paio di queste poi vi faccio vedere quelle che vi ho fatto vedere prima che sono le verze allora qui possiamo o girare tutto tirare fuori tutto quanto ma con il rischio di spezzarlo oppure piano piano infilare due dita ai lati e cercare di togliere una porzione qui le radici saranno ovviamente un pochino più sviluppate quindi qualcosa dovremo romperla per forza Qui ho sbagliato a non trapiantarle prima. Ecco, vedete adesso? Ora è più semplice. Una volta che abbiamo il panetto così aperto, è semplice. Tiriamo via la piantina per intero. più grande la piantina maggiore facciamo il diametro del foro io la terra non l'ho ancora bagnata eh? se rimane qualche radice all'esterno poi con un po' di terra la copriamo importante è premere un po' i lati per darle consistenza togliere gli spazi vuoti e darle un po' di supporto anche con la terra no? qui per diradarle faccio la stessa operazione però devo fare più attenzione perché sono veramente veramente delicate queste ecco guardate hanno pochissima radice voi immaginate qui già solo qui ne abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, una decina quanti vasi ci vogliono e soprattutto quanti soldi risparmiamo a seminarle noi eccola qui questa è una Qui l'operazione è un po' più semplice, Io metto qui, lo vedete, ecco qua. Così spingo delicatamente a posto, vedete? ovviamente questi vasetti sono fin troppo grossi per, per questi però se guardiamo un attimino se siamo lungimiranti questi li metteremo a terra tra un 40 giorni circa ok bene vado avanti faccio solo vedere queste come si separano vengono via da sole praticamente come vi dicevo adesso vi faccio vedere solo l'opera di innaffiatura molto molto delicatamente allora, qui è importante non colpire il fusto della piantina perché altrimenti si affloscia bagniamo finché non scorre l'acqua da, dal fondo le fragole eh, vanno bagnate spesso ma non amano i ristagni d'acqua eh. quindi questa è solo la prima volta che faccio così poi da ora in poi darò soltanto una spruzzata o giusto qualche goccia con l'innaffiatoio vedete l'acqua viene assorbita immediatamente nel momento che gocciola abbiamo finito poi se vogliamo possiamo riaddrizzarla visto che la terra è bagnata è più facile ecco qui ora non chiudo qui il video perché voglio farvi vedere quando si sono riprese le piantine quindi passerà uno o due giorni e rivediamo insieme tutti questi vasetti bene ci vediamo fra un paio di giorni ho receso la telecamera perché voglio farvi vedere un metodo di trapianto un pelino più veloce allora stacchiamo la piantina la appoggiamo sul panetto e spingiamo giù col dito senza piegare il fusto ovviamente vedete? Poggio il dito sulla radice, premo. La terra è morbida ovviamente, se la pianta è un pochino troppo alta dobbiamo scendere un pelino e poi aggiungere la terra che manca questa terra è leggermente più umida di quella che vi ho fatto vedere prima sono un po mosce ve lo dico subito tendono a piegarsi, ma vedrete che nel giro di uno o due giorni, adesso vediamo l'acqua, si riprenderanno. Sono passate meno di 24 ore dal trapianto, guardate, vedete sono già tutte su, quelle un po' più lunghe ovviamente stanno soffrendo perché cercano di tirarsi su, ma sono piccoline, ma in linea di massima abbiamo avuto una buona percentuale di riuscita. Ora io qui ho forzato la mano, avrei dovuto attendere un attimino lo sviluppo di almeno altre due foglioline, era per farvi vedere soltanto come funziona il trapianto di piantine molto piccole. Ecco qua, qua ce ne sono altre, queste sono riprese tutte perfettamente. Ora, prima di chiudere il video, vi faccio vedere il trapianto delle piantine di basilico che mi sono nate in vaso. Sono passati circa otto giorni da quando abbiamo fatto il trapianto. Le fragole hanno attecchito praticamente tutte, guardate che belle che sono. Se c'è qualche zona d'ombra, qui mi dispiace, ma come sempre mi devo adeguare alla posizione del sole. Guardate invece i cavoli che avevamo trapiantato qui nel vasetto grande, come ha preso. Ovviamente non è andata bene per tutte le piantine erano molto piccole ve lo avevo detto che avevo forzato un po la mano abbiamo avuto qualche piccola defiance Uno. e di là ne ho altre due o tre che sono morte purtroppo durante il trapianto però quelle che hanno attecchito se vedete poi hanno tirato fuori le altre due foglioline che è quello che mi interessava guardate anche questa era molto piccola quindi un minimo di stress al trapianto c'è sempre Volevo chiudere il video, come vi accennavo eh, l'altro giorno, sul trapianto del basilico. Probabilmente questo spezzone di video lo vedrete quando parlerò approfonditamente del basilico. Ho delle piante grandi, vi voglio far vedere come si tolgono i fiori, eh, come si staccano le foglie per consumarle in cucina. Insomma, voglio parlarvi un po' del basilico e probabilmente metterò anche questo spezzone di video. Quindi... Mi dispiace e lo vedrete due volte ora qui abbiamo tutti gli esempi di quello che possiamo fare col basilico in questo caso allora qui abbiamo piantine piccolissime una attaccata all'altra non le tocco sono ancora troppo piccole le perderei se le toccassi adesso qui invece abbiamo tre piantine leggermente più grandi con la seconda coppia di foglie già nate ecco queste posso provare a diradarle e a trapiantarle ho bagnato da poco la terra è più comodo devo bagnarla forse un pelino di più piano piano piano piano hanno intracciato tutte le radici ovviamente come giusto che sia ecco qualche radice ovviamente abbiamo rotta ma guardate che bella questa la doppia foglia un foro profondo col dito perché così interriamo tutte le radici queste le separiamo a loro volta come vi dicevo più radici riusciamo a salvare e più abbiamo possibilità che vada tutto bene qui mi manca un po' di terra, la prendo da qui ovviamente dopo questa operazione gli darò ancora un po' d'acqua eh? perché subiranno un po' di stress fatto da una semina spaglio tre piantine e abbiamo fatto tre vasetti diversi questa è nata da sola e va bene così guardate è già molto bella e questa aspettiamo un attimino che crescano più o meno a questa dimensione qui dopodiché Provederò al trapianto esattamente come ho fatto per queste tre. Bene, tutto per questo video. Questo è un video dedicato a chi magari è alle prime armi, quindi se avete mh, esperienza ovviamente vi è, vi è inutile come video. Però ci tenevo a fare mh, vedere a chi magari ha poca esperienza o che, che magari fa le piantine da zero, da, da poco tempo. Ecco il momento del trapianto e come fare per non rovinare le piantine. Comunque qualche piantina si rovinerà sempre, non vi dovete preoccupare, è così. Bene. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se il video vi è piaciuto e volete mettere un like ve ne sono grato, se non vi è piaciuto mettete anche il pollice in giù, almeno capisco. Se vi volete iscrivere al canale vi ringrazio molto, ormai andiamo verso i 10.000 iscritti e chi se lo aspettava, soprattutto entro giugno. Vi ringrazio per essere stati con me nuovamente e vi auguro una buona giornata.